ciao sono simone e bentornati nel mio canale oggi non vedremo nulla volevo fare questo video e innanzitutto per ringraziare tutti coloro che hanno deciso di seguire questo canale e che commentano che lasciano mi piace che mi scrivono sia per complimenti sia per chiedere anche qualche consiglio e anche grazie a tutti coloro che hanno iniziato a inviarmi del materiale da, da recensire da provare sono molto contento questo mi porta a pensare che mh, il canale stia pian piano crescendo siamo arrivati a 1500 iscritti circa mh, iscritto più iscritto meno e anche se questo canale è aperto da qualche anno e eh, non avevo mai iniziato a pubblicare video con eh, la frequenza con la quale sto pubblicando nel, come, come nell'ultimo periodo e questo mi rende contento e mi dà la spinta di pubblicare nuovi video e pensare a nuovi progetti che non mancheranno ho anche una nuova agenda ricca di nuove idee ho già iniziato a scriverle e appunto già nei prossimi giorni e soprattutto nell'anno nuovo e vi saranno nuovi contenuti posso darvi alcune anticipazioni, nuovi display Nextion e l'NFC con, con Arduino, Un tentativo più che altro ma... Volevo provarci, in futuro ho anche intenzione di iniziare una serie di video sulla visione artificiale, sul riconoscimento di oggetti, magari in futuro si potrà utilizzare anche questa visione artificiale in qualche piccolo progetto come, che so, robot, che magari è proprio quello che abbiamo visto poco tempo fa in un unboxing, che possano riconoscere gli oggetti, mandare magari messaggi in base all'oggetto riconosciuto insomma ho tante idee e quindi in futuro vedremo questi nuovi video l'agenda pian piano la sto riempiendo e quindi mi raccomando continuate a seguirmi e anche nuovi iscritti benvenuti e niente volevo augurarvi buon natale e ancora grazie e vi lascio con un piccolo progettino stupido, ma molto natalizio. Grazie, seguitemi e alla prossima!